Salve a tutti e bentornati in questo uh, nuovo video, sono Tony Gamer17 ragazzi, ha ah, finalmente un nuovo tutorial e um, come potete vedere sono su Icarus, un bellissimo gioco survival appena um, uh, uscito, in prima persona e in terza, quello che colpisce gli alberi e è... li fa cadere tranquillamente, come potete vedere in questo modo. Possiamo anche dire, cade, non cade l'albero. Quindi a questo punto io lo colpisco un'altra volta. Eccoli che cadono tutti e due. Fatto molto bene. Quindi ragazzi, allora... Uh, se vi piace questo gioco, ma avete problemi con il uh, crash... Tipo crash a problemi di caricamento... La prima cosa che uh, dovete fare è quello di mettere il gioco su un ssd quindi su un disco veloce la seconda cosa che dovete fare è andare su uh, settings e capire se impostare la grafica su media oppure bassa quindi a questo punto vi aiuterà anche uh, vi aiuterà anche uh, AMD l'fsr quindi è molto affidabile adesso vi faccio vedere <ride> è molto affidabile ad esempio adesso metto off su questo E attivo questa modalità E a questo punto metto qualità Ok? E vediamo adesso Ah! Più o meno si vede anche molto bene eh? Che dico? Si vede molto bene Quindi adesso attivo un attimo il pannello Per vedere quanti FPS faccio Stiamo sui 54 56 Vabbè con una 1060 super. Io Questi sono gli FPS che faccio poi, comunque molto comodo questo FSR, la modalità E possiamo andare sulle performance Lo stesso facciamo 59 FPS Quindi andiamo anche su setting Possiamo mettere 0.00 E vediamo in lontananza una sfocatura E vediamo anche la sfocatura sul personaggio Sul movimento, guardate un po' Fa un po' schifo vedere il gioco così, ok? Quindi, su settings, poi un'altra cosa, mi blocca gli FPS sui 60, quindi io metto limite, ecco qua, uh, qualità, metto tutta, vediamo un po', okay, sempre 60, non lo so. Ah, vabbè, a questo punto devo solamente riavviare, mh, ah, sulla virtualizzazione è attivo, quindi metto così, perfetto. Ok Ora ci siamo Ora si può ragionare Gli fps eh, li abbiamo aumentati Più o meno Gli alberi che si muovono così Vediamo un po' in prima persona Ok Ok molto bello e niente, ho è stata la grafica, si vede molto bene, sto giocando in full HD E ragazzi, allora, eh, io che dire, il tutorial finisce qui Tanto se avete bisogno di altro io vi posso anche spiegare altre cose Ad esempio, ehm, questo, qua, questo settaggio sarebbe, aspettate, epico Ecco sono sponate le uh, piantine, capito? Le piantine che nessuno caga Quindi se mettiamo l'U Spariscono E aumentiamo così i nostri FPS Più o meno Ma tanto non cambia quasi nulla Quindi a questo punto metto Epico Per godermi le piantine a terra E niente, no no no no, aspetta Sono aumentato gli FPS Sì sì Vediamo un attimo uh, sulla texture dello stream, quindi io adesso metto 12.000. Vediamo. C'è sempre questo problema di... che mi dà fastidio quando mi giro e si deve caricare. Ok? Quindi, vediamo. Le ombre poco mi interessano, mettiamo 2.000 e vediamo. Poi anche il fatto della sfogatura, ad esempio. Questo qua. Uh, 2.0. Mi dà veramente fastidio e mi fa venire un mal di testa enorme, veramente. Ok, guardate, fa venire <ride> un mal di testa pazzesco, eh. Sì, mettiamo 0.0 Ah Eccoci qua Eccoci Continuiamo ad aumentare Quindi a questo punto Vediamo Quindi io dovrei mettere Basso E un pochino medio Sulla texture E la distanza Per non crashare Poi Ultra qualità Oh Eh Mi fa piacere che questo gioco ha tutto il supporto di AMD Per quelli che, che non hanno il DLSS della scheda video Però abbiamo l'FSR che è compatibile con tutte le schede video, processori E niente ragazzi, grazie a tutti per questa uh, visione Spero anche che vi piaccia la casa che sto costruendo su questo fiume È eh già è ancora in lavorazione okay. E quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione Lasciate like se il video vi è stato utilissimo E l'unico modo per non crashare sono questi E se no cambiate scheda video Non so che dirvi veramente Perché si blocca sempre l'albero? Quindi ragazzi Io vi auguro una buona visione Perché io continuerò a giocare Il video durerà Dur Durerà un bel po' Che devo continuare a costruire sta casa e se vuoi giocare con me io ti consiglierei di entrare nel mio server discord e di rimanere sempre aggiornato uh, sul mio canale twitch perché uh, trasmetto trasmetto parecchio anche su questo gioco sinceramente è più bello questo che Rust, perché qua sopra ti diverti con gli amici, costruisci la casa, meccaniche fatte molto bene niente gente tossica che ti rompe i coglioni, dall'altra parte ti tira una freccia in testa, eh? come su Rust